molte macchine elettriche come i motori elettrici ad esempio utilizzano la forza magnetica che si sviluppa su un conduttore percorso da corrente nel loro principio di funzionamento vediamo da, eh, da cosa deriva e come viene eh, come si sviluppa questa forza magnetica su un conduttore percorso da corrente abbiamo visto che la forza magnetica si, si sviluppa su una carica elettrica in movimento all'interno di un campo magnetico schematizziamo l'esempio che vogliamo illustrare in questo modo supponiamo di prendere un tratto di, di, di conduttore supponiamo che questo tratto di conduttore abbia una, una lunghezza L ovviamente questo conduttore poi prosegue a formare un circuito chiuso all'interno del conduttore noi sappiamo che il, ci sono cariche, quando è percorso da corrente ci sono cariche elettriche negative in movimento gli elettroni, quindi schematizziamo un elettrone e di carica negativa all'interno del, del conduttore supponiamo che questo elettrone abbia una velocità di deriva come viene chiamata Vd la velocità di deriva sarebbe la velocità con cui si muove l'elettrone sotto l'azione eh, del campo elettrico che lo, lo spinge e che determina il formarsi della, della corrente elettrica supponiamo ancora che il campo magnetico rappresentato dal vettore induzione magnetica sia perpendicolare al piano che noi stiamo rappresentando e supponiamo che il vettore sia uscente dal piano e quindi lo rappresentiamo con un campo schematicamente graficamente lo rappresentiamo con dei dei puntini per indicare la punta del vettore che fuoriesce dal piano che stiamo osservando a questo punto noi sappiamo che per la regola della mano destra il se noi eh, riscriviamo la, la forza magnetica FB, chiamiamo FBE, nel senso quella che si sta sviluppando sull'elettrone sarà data dalla carica dell'elettrone che è negativa moltiplicata per la, eh, la velocità di deriva Vd prodotto vettoriale vettore di induzione magnetica B Applicando la regola della, della mano destra abbiamo che Vd lo, lo peniamo nella, come nella direzione dell'indice, l'induzione magnetica nella, dire, eh, nella direzione del dito medio e la eh, risultante sarà nella direzione del pollice, però ricordandoci che c'è il cambio di segno dovuto alla carica dell'elettrone negativa la la forza magnetica in questo caso avrà questa direzione sul piano sul quale giace il, il conduttore verso, verso destra. Se adesso teniamo conto che eh, nel, la corrente elettrica convenzionalmente si assume formata da, da cariche positive eh, che eh, si muovono in direzione contraria rispetto all'elettrone quello, quello che otteniamo è esattamente quindi se la, st la stessa eh, situazione sperimentale la immaginiamo dovuta a una carica positiva che eh, si muove questa volta in direzione opposta con il campo magnetico B sempre nella stessa direzione, quello, quello che otteniamo è sempre la stessa forza nella nella stessa direzione perché risulta cambiato il segno della carica ma anche il verso della velocità adesso vediamo la forza complessiva che si esercita su quel tratto di conduttore eh, di lunghezza L per determinare eh, la forza è necessario sapere quanta carica elettrica è presente all'interno del conduttore di lunghezza L quindi se abbiamo detto che L è la lunghezza del conduttore, del tratto di conduttore che stiamo esaminando è, abbiamo detto che Vd è la velocità di deriva, quindi la velocità media la quale si muovono gli elettroni all'interno del, del conduttore, noi abbiamo che il tempo che viene eh, necessario ad un elettrone per eh, percorrere il tratto di lunghezza L, chiamiamo questo tempo T, sarà dato dalla lunghezza del, del conduttore diviso la velocità di deriva e questo è il tempo impiegato da una carica elettrica quindi l'elettrone per percorrere il tratto di lunghezza l Poi le altre grandezze che stiamo prendendo in considerazione sono l'induzione magnetica del campo e la stiamo supponendo costante nel, lungo il tratto L. Allora possiamo andare a definire la quantità di carica Q presente nel, nel tratto di lunghezza L. Allora quanto sarà questa carica Q? La carica Q sarà data eh, dalla, dalla corrente elettrica I che che percorre il conduttore ricordiamoci che la, la corrente elettrica sono cariche nel, nell'unità di tempo, cariche in movimento nel, nell'unità di tempo quindi le cariche complessive che eh, entrano, nel, entrano nel tratto L eh, di lunghezza L del conduttore saranno tante quante quelle che usciranno nello stesso tempo, dallo, dallo stesso tratto di conduttore quindi sarà data dalla, carica ele dalla corrente elettrica I moltiplicata per il tempo impiegato dal, eh, mediamente da una carica per percorrere quel tratto quindi sarà uguale a I per L fratto Vd come abbiamo avendo appunto determinato quanto è il tempo necessario per una, il tempo medio impiegato da una carica per percorrere quel tratto di eh, corrente. Quindi complessivamente arriviamo a scrivere che la, la forza magnetica esercitata su quel tratto di, eh, di, eh, di conduttore di lunghezza L sarà data appunto dalla carica Q che si muove all'interno del conduttore per la velocità di deriva vettor B l'induzione magnetica del campo adesso eh, vediamone il modulo diciamo nel, nel caso d'esempio con le direzioni che abbiamo indicate eh, abbiamo, abbiamo indicato che eh, la, la, la velocità di deriva d è perpendicolare all'induzione magnetica B e quindi l'angolo eh, formato appunto fra i due vettori Vd e B sarà 90 gradi pertanto in, eh, il prodotto eh, vettoriale risulterà anch'esso perpendicolare a entrambi i, i vettori e avrà modulo dato direttamente da, eh, dal prodotto dei moduli di queste, delle singole grandezze tenendo conto che il seno dell'angolo formato da due vettori tra loro perpendicolari vale 1, il seno dell'angolo che compare nel, nel modulo del, del prodotto vettoriale quindi esplicitiamo quello che sto dicendo il modulo di f di b quindi non, non scrivo eh, la freccia sopra per indicare il modulo, sarà dato da, da q dai, dal prodotto delle intensità per, per il seno dell'angolo compreso tra vd e b però questo Abbiamo detto essere 90 gradi, quindi intanto al posto di Q mettiamo l'espressione che abbiamo scritto prima, quindi I per L fratto Vd, ancora per Vd, per B per il seno, 90 gradi che è uguale a 1 quindi qua posso semplificare vd con vd e quindi risulta essere I per L per B per il seno di 90 che vale 1 e quindi rimane I per L per B nel caso che eh, se eh, se non è perpendicolare a B allora cosa possiamo scrivere? potremmo definire un vettore L la cui un vettore fatto così un vettore L quindi di lunghezza l è orientato nel verso della corrente allora sempre se il tratto di conduttore è rettilineo FB in questo caso sarà uguale alla corrente I che in questo caso uno, eh, diventa uno scalare cioè è soltanto l'intensità della corrente moltiplicato il prodotto vettoriale L vettore B, dove appunto L è un vettore lunghezza definito come detto, cioè a modulo uguale alla lunghezza del tratto di conduttore rettilineo che stiamo considerando e verso uguale a quello della corrente elettrica nel conduttore. E questa risulta essere l'espressione della, della forza esercitata su un tratto di conduttore rettilineo immerso in un campo magnetico B costante conduttore percorso da una certa eh, corrente di intensità I quindi questa è la forza magnetica esercitata Sul, conduttore, sul tratto di conduttore che è quella responsabile del movimento delle parti mobili di un motore elettrico